bentornate sul mio canale finalmente cominciamo ad aspettare il Natale insieme e quale lavoro migliore quale tutorial migliore se non una corona dell'Avvento aspetteremo così insieme il Natale perché come sapete la corona dell'Avvento ehm, è formata da quattro candele sostanzialmente che si accendono ogni domenica quindi sono le quattro domeniche prima del Natale si parte, si accende una candela ogni domenica e si lascia consumare. Quindi la prima domenica se ne accenderà una, la seconda domenica si se accenderà quella che si è accesa la domenica prima, più quella nuova e via dicendo, fino a che si arriva la domenica prima di Natale. Io la trovo un progetto carino, di solito questa cosa la faccio con la mia bimba e quindi oggi la propongo a voi. Per fare questo progetto ci occorrerà un anello di polistirolo, questa in realtà è una corona, le vendono già tagliate a metà, quindi a noi serve solo una metà. Eh, con l'altra potrete farci una ghirlanda, una corona, quello che volete voi. Quindi una metà di, di un anello di polistirolo, un piatto su cui appoggiarlo, quindi potete metterlo qui. Un festone io vi consiglio di prenderlo senza le decorazioni purtroppo non sono riuscita a trovarlo ho trovato solo questo già con le pigne incollate però vabbè mi piaceva comunque e userò questo voi se riuscite trovatelo senza in modo che potete decorarlo come volete ovviamente quattro candele io ho queste sono di dimensioni diverse, perché ovviamente si va dalla più grande che è quella che si accende la prima domenica, alla più piccola che è quella che si accende l'ultima domenica. Voi prendete quattro candele normalissime, quattro candelotti, insomma, vedete voi, quello che trovate è quello che più vi piace, del colore che vi piace. Io le ho prese bordeaux, le ho trovate alla Lidl così. Mi Sembravano carine perché in mezzo al verde Comunque si vedono Però vanno bene anche bianche Vanno bene argento vanno, Va bene veramente Qualsiasi tipo di candela voi volete Delle pigne Se avete il festone senza le decorazioni Della cannella Quindi delle stecche di cannella Queste le trovate facilmente in giro Io ho trovato questo nastro qua ha sempre la Lidl Ha veramente un prezzo irrisorio A me piaceva tantissimo Quindi vorrei girarlo intorno alla mia ghirlanda Per dare un po' di luminosità Perché altrimenti è troppo verde E infine Delle decorazioni Io ho scelto queste Stelle che credo siano fatte tipo di polistirolo Non lo so, le ho prese alla Lidl Anche queste Quindi le decorazioni che preferite E ovviamente le colla con caldo di fissare con la colla a caldo fate una prova nel senso che ovviamente il primo passo che dovremo fare è quello di avvolgere intorno al nostro anello il festone quindi prendete un capo e iniziate ad attorcigliarlo attorcilar... torcil... intorno all'anello di plastica io non fisso con la colla a caldo, lo farò solo alla fine. Ok? Iniziamo. Perché? Perché se vogliamo cambiare, se non ci piace la disposizione, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, possiamo sempre correggere. Faremo un giro con il nastro questo qua bianco. Una volta che eh, abbiamo trovato la posizione giusta delle nostre pigne, o del nostro festone È ovvio che se prendete un festone senza le decorazioni sarà molto più semplice questo lavoro perché ovviamente io devo spostare in modo che non si appoggi um, che le pigne si appoggino sul lato quindi prendiamo il nostro nastro bianco e facciamo un giro esattamente come abbiamo fatto adesso molto morbido in modo da dare proprio luminosità alla nostra corona non vi preoccupate poi lo... Lo andiamo a fissare con la colla a caldo perché, no, ripeto, poi non è che ci sia bisogno di un granché di, di colla. Eh? Perché poi in realtà basta fissare i due capi e siamo a posto. Ecco, io sono convinta che così possa andare. Posizioniamolo meglio che possiamo. Ovviamente i capi del filo andiamo a nasconderli sotto al festone. Ecco fatto. ok Quindi una volta che avete sistemato al meglio il vostro, il vostro cordone, il vostro filo, facciamo una prova anche per le decorazioni, perché abbiamo, come dicevo, volevamo mettere delle decorazioni, no? Quindi non so, proviamo a disporle. Il bello di appoggiare è che possiamo poi sempre cambiare disposizione delle stelline, no? Adesso io ho tentato di tenere più libero possibile questo lato, perché è qua che vorrei mettere le mie candele. Quindi in mezzo ai festoni, poi andremo a fissarle. Posizioniamo le quattro candele dell'avvento in questa maniera. Fissarle, adesso io non l'ho non detto, per fissarle useremo degli stecchini in modo che le infiliamo nelle candele e le infiliamo nel... Ehm, qui, infiliamo lo stecchino qui nella candela e lo infiliamo poi nel polistirolo in questo modo rimane con un goccino di colla, in questo modo rimane un pochino più saldo e non si ribalta ovviamente l'importante è fermare bene le candele tenete conto che ovviamente se le accenderete il lavoro ehm, la vostra corona ovviamente si sporcherà un pochino ecco perché io ho preferito prendere un piatto su cui appoggiare il nostro calendario dell'avvento il dai, la corona dell'avvento questo lo riportiamo. Che ne dite? A me piace tantissimo. Quindi io direi di posizionare le candele in questa maniera, di aggiungere giusto un paio di stelline per illuminare qui e qui magari che è un pochino più vuota, o qui. E direi che così secondo me può andare pigne e altra cannella io non le userei magari forse un pochino qui per chiudere questo buco quindi armatevi di colla a caldo a questo punto quando avete finito di sistemare di avere avete avuto un'idea su come fare la, la vostra corona dell'avvento, e siete sicuri della posizione con la colla caldo? Andiamo poi a fissare il tutto. Voilà, finito a questo punto. Lo prendiamo e con delicate lo appoggiamo al nostro piatto. Ecco fatto. Spero